Stasera siamo a Modena in occasione della seconda edizione del Festival Trasparenze, una settimana di spettacoli, incontri, performance e l'app. Assisteremo a due spettacoli, Il Drago di Teatro dei Venti e Thanks for Vaselina di Carrozzeria Orfeo. Cosa ne pensi del Festival Trasparenze? Sembra sì, molto interessante questo spettacolo il Drago. Il teatro della strada è per noi molto... anche più sarà. sei venuto dall'Ungheria apposta per vedere questo spettacolo? Sì, sì, sì. me. normalmente nei teatri a pagamento ma soprattutto il calore è differente quello che viene trasmesso alla folla e dalla folla quanto è importante il pubblico tantissimo tantissimo tantissimo, tantissimo. anche io vedrò lo spettacolo del drago per la seconda volta per la seconda volta quindi anche tu ritorni si sì, anch'io ritorno fatto bene, è suggestivo, ci sono dei costumi bellissimi, sono bravissimi ragazzi, gli attori, cioè sono capaci di fare qualsiasi cosa, quindi è proprio bello stare a guardare. Capito? Magari la gente se, se si guarda due spettacoli a settimana vive meglio, vive più rilassata, scarica un po' di ansia Il spettacolo Il Drago è uno spettacolo che mette ad essere visto da chiunque per la suggestione che crea, per, per come... beh Descriverlo è, non ha senso, dovete vederlo. Nato in un giorno di guerra, fattorito dalla terra, con sangue nutrito e innocente, con carne e pasciuto fragrante, Il Drago! Siamo qui per vedere lo spettacolo dei Rai, abbiamo un bambino curioso. Bambino curioso, cosa ti aspetti da questo spettacolo, bambino curioso? Per essere bello? Il drago. Ti è piaciuto lo spettacolo? Sì. Perché ti è piaciuto? C'erano delle cose belle. Che cosa era bello? Eh, Il drago. Ti ha fatto paura? No. Che cosa ti è piaciuto dello spettacolo? Poi mostri a forma di paglia Perché? Perché ballavano bene Com'è andata? <ride> Abbastanza bene, grazie il, il pubblico come ha reagito? Positivamente, direi Il testo di Schwarz, appunto, il drago uh, Mi colpì in maniera, diciamo, proprio Formidabile cioè, Diciamo che è stato il testo, anche se sconosciuto Che più mi ha, mi, appunto, mi ha suggestionato E uh, dopo molti anni L'idea di farne uno spettacolo, uno spettacolo proprio di, di strada. Ti è piaciuto lo spettacolo? Molto! Che cosa ti è piaciuto dello spettacolo? Eh, Il drago? La parte sicuramente dei trampoli, le musiche, insomma come hanno gestito la scena, l'ho trovato molto bello. Yeah. Adesso ti fermi anche per vedere Thanks for Vaselina? Sì. Come eh, mai secondo te si chiama così questo spettacolo? Eh, non ne ho la più pallida idea, non mi sono informata, quindi non, non lo so. Incuriosita sicuramente ma non, non ho delle, delle aspettative precise. E sul titolo, boh, è bello anche quando incuriosisce un titolo, no? È parte dell'attrattiva sicuramente. Perfetto, grazie. Come mai siete venuti a vedere? Thanks for vasellina? Siamo incuriositi dal titolo. Ah, e cosa dice questo titolo? Thanks for vasellina? <ride> Il titolo in realtà dice per, le vi... per i familiari delle vittime e per le vittime dei familiari, la seconda parte è irresistibile. Ok, irresistibile è quello che ti ha incuriosito. Sì, le vittime più dei familiari. Sì. sì, molto più della La famiglia cosa c'entra? La famiglia? Perché si deve essere vittime della famiglia secondo gli autori, secondo te? Non ho idea, lo scopriremo fra dieci minuti, spero. Lo scopriremo, non. non conoscevi la compagnia sì. di già, mai no, visto niente di non... carrozzeria. Ovvio. No, uno spettacolo secondo te per, essere, per avere successo mm. deve coinvolgere il pubblico? Non necessariamente, no, La vedo. Questo titolo Thanks for Vaseline l'aiuto, no, mi piace molto. Eh. <ride> Perché ti per piace? Qui. Ah, solo per quello, benissimo. No, sta Quindi che, di, cosa mm, no, di cosa parla questo titolo? No, titolo di cosa parla questo titolo? Lo vedremo. No, <ride> troppo per no, di cosa parla lo vedremo infatti, infatti magari è soltanto formiante parlare. A cosa serve la vasellina? In questo caso? Sì. a far scivolare dolcemente cose irsute e spiacevoli da digerire. A cosa serve la vasellina? una domanda terribile questa domanda. Eh, ma a che cosa serve? Cosa lascia freddo questo spettacolo? Eh, <ride> ma... Stai usando anche come burro cacao. Tanti di quel vestito perché sei ridicola! Banana! Mori, <ride> figliola! Musica Che sì, L'altra sera sono capitata in questo bar gay Si sì, sono davvero gay Io non ho mai visto uno dal vino. Apri ah, gli occhi figlia mia, tra loro i cinesi stanno conquistando il mondo si può considerare che molti di loro sono anche cinesi La quindi... donna, la donna per un'opera Assolutamente, sì, ma dove cazzo vivi i bambini? Basellina. Come lo descriveresti in due parole due? Che forte e ehm, necessario. Necessario perché? Necessario perché parla di, di adesso, di questo, di questo periodo del nostro, della nostra vita.